Cosa dicono le istruzioni? Eh, non metto la presa io, cioè. cioè anche tu dimmi che devo mettere la presa. Comunque. Mentre mia moglie fa sport, io ne approfitto per <ride> <ride> presentarvi un oggetto che sicuramente farà felice molti di voi quello che andremo a vedere oggi è un accessorio che eh, non può mancare nelle cucine perché? perché con questo accessorio qua noi andremo a cuocere a vapore cuocere a vapore è molto salutare infatti per questo io con il black friday che c'è stato ieri ho acquistato questo food steamer adesso noi andremo ad aprirlo perché ancora non l'ho aperto quindi non so come è fatto dentro e possiamo decidere se è un valido acquisto oppure no Comprato sempre da Amazon, io vi lascio il link in descrizione, quindi se lo volete acquistare andate nel link. Quindi mi raccomando iscrivetevi al canale, lasciate tanti bei like e accendete la campanellina così vedete i video che posterò in futuro. Venite con me. Quindi facciamoci spazio in questo tavolo per il breakfast e apriamo subito questo pacchetto. Ok, come prima cosa qui ci troviamo il, un bassoietto con istruzioni che come ho sempre detto nessuno leggerà mai almeno in questo caso dovremmo leggerle perché ci serve quindi questo sarà ah non è un vassoio deve essere un coperchio che va a chiudere tutto quindi lo mettiamo via plastica via via ok si leva tutto è venuto via tutto allora facciamo così scatola via e leviamo via questa plasticaccia che non ci serve a niente allora qui abbiamo un altro recipiente questi tre scomparti sicuramente eh, cucineranno a castello penso eh sì a castello ok quindi prendiamo il primo recipiente lo mettiamo qui secondo recipiente terzo recipiente Quarto recipiente ma questo in realtà non è un quarto recipiente Mi sa che le istruzioni ci vanno e come Mi raccomando eh, forbici con la punta arrotondata Ok ci si presenta questo eh, robottino Ha uno schermo Ha uno schermino digitale Quindi minimo e max Ah di qua Sì eh, effettivamente l'acqua si, si mette qua dentro ah, In teoria non si mette qui dentro l'acqua Si mette qui dentro questo cestello Perché qui abbiamo anche il livello dell'acqua Mettere il primo cestello, qua penso, mettendo questo cestello, penso che di qua esca il vapore, così da poter cuocere il tutto. E mettere il recipiente più piccolo, che stia sotto alla base, e andare così a gradini, quindi il recipiente medio, il recipiente più grande, che stiano così, proprio a scaletta. E poi, infine, chiudere il coperchio. Che dire, dobbiamo fare una prova, quindi... Quindi ci vediamo appena dobbiamo cucinare, allora come prima cosa prendiamo questo e ci dobbiamo mettere l'acqua, chiaramente l'acqua dentro. Anzi, così così faccio così, metto direttamente il sì, è caldo è caldo? Va bene, ma tanto ancora non è. Il segno, no? Ah, il segno dovete, bisogna guardare qui il segno massimo e minimo massimo, siamo arrivati. Allora questo lo mettiamo a posto Come vedete lì si vede chiaramente il segno del minimo e massimo E a questo punto metto questo qua Questo qua ah, va qui Così uscirà qua tutto il vapore Poi cosa facciamo? Tagliamo le verdure Tagliamo le verdure con questo Grazie dalla regia e dal di dietro che mi fornisce il coltello Quindi tagliamo le verdure Allora visto che sono uno chef Tagliamo così Così va bene, carotina solo quello lo mettiamo allora tagliamo le fettine così ce le mettiamo direttamente dentro la vaporiera fettine ok non sappiamo proprio come fare <ride> lo mettiamo, è il più piccolo deve stare a, al fondo così viene tutto a castello Quindi cosa dicono le istruzioni? Di accendere allora impostiamo adesso impostiamo la, il timer se non metto la presa io cioè, non, cioè anche tu dimmi che devo metterla la presa allora io lo metto a freddo quindi posizioniamo molto delicatamente queste fettine allora abbiamo deciso di mettere in più strati così si, pensiamo si faccia meglio qua il pollo quindi mettiamo il pollo in più strati prendiamo le verdure che abbiamo tagliato prima allora, poi copriamo. Ok, a questo punto, dopo che abbiamo impostato 15 minuti, noi abbiamo schiacciato tre... praticamente time, abbiamo messo 15 minuti e faccio avvio. Qual è? Questo 15 minuti. 15 e faccio avvio. Non so è partito! No! È partito! Non c'è la luce! E non c'è la, eh, la luce! Senti, senti, senti! Senti, sta bollendo, guarda! Oh, metterò il microfono vicino perché. Sente? Secondo noi è partito. Allora, per farvi vedere meglio com'è fatto qua, prima abbiamo premuto time, abbiamo selezionato 15 minuti, come si vede nel display, e adesso siamo a 14, quindi diciamo che 14 minuti è poco. Eh. Così abbiamo disposto, siamo un po' scarni ma siamo a dieta però allora mancano due minuti però abbiamo notato che la carne a metà, a metà cottura qua a metà cestello non è tanto cotta quindi adesso andiamo a girarla che odore di pollame ok adesso riposizioniamo le verdure facciamo solo questo strato così un giriamo un po' le verdure col terzo strato secondo me dobbiamo mettere eh, nel secondo e il terzo secondo me bisogna mettere solo verdure la carne messa solo sotto perché se no fa più difficoltà a cuocersi. Adesso aspettiamo questi 10 minuti e vediamo. Allora, mentre prepariamo anche i piselli, qui si sta facendo, sono, finito, sono scaduti i 10 minuti che abbiamo impostato e vediamo un po' com'è andata. Pronto? Grazie. È pronto da mangiare? Non c'è il coltello! Non è pronto da mangiare, non c'è il coltello, dimenticate il coltello! Quindi in conclusione consiglierei di acquistare questo articolo per cucinare in modo sano e veloce. Per quello che ho potuto constatare io mi sento di consigliare questo quest articolo perché eh, cucinare in questo modo è stato eh, diciamo molto semplice, è stato molto eh, facile impostare il tutto ed è molto salutare perché non c'è un filo d'olio tutto a vapore, è molto facile. Mi ha davvero stupito questo articolo. Quindi se volete. Io vi lascio il link in descrizione per acquistare questo robottino vaporiera da cucina E provate anche voi, fatemi sapere se acquistandolo vi siete trovati bene Quindi io come sempre vi invito a iscrivervi al canale, lasciare tanti bei mi piace E attivare la campanellina che si trova qui sotto così da vedere i miei video futuri Quindi ci vediamo alla prossima, rimanete sintonizzati con la prossima tecnologia Ciao!